Cos'è una sequenza di un testo narrativo? Tutti i testi narrativi, più o meno lunghi, possono essere suddivisi in sequenze. Questo per rendere più comprensibile il testo. Ogni sequenza ha delle sue caratteristiche. Vi sono diverse tipologie di sequenze. Abbiamo sequenze narrative sequenze dialogiche, sequenze descrittive. Ognuno di noi può dividere un testo narrativo in sequenze più brevi. Questo per rendere più comprensibile il testo. L'importante è che la suddivisione in sequenze abbia una sua logica. Ogni sequenza deve avere un inizio, una fine, coerente. Il termine sequenze deriva dal linguaggio cinematografico. In ogni testo narrativo abbiamo diverse tipologie di sequenze. Vedremo nei prossimi video le diverse tipologie di sequenze. Ciao, al prossimo video. A presto.